Sì, grazie Presidente, Intervengo, eh, su, ho presentato due ordini del giorno perché sono argomenti che ho spesso affrontato insieme però devo dire agli altri consiglieri di maggioranza eh, ma anche di opposizione eh, insomma, eh, nelle commissioni capitoline ho pensato che questa fosse una buona occasione per eh, riportare comunque il dialogo, eh, dialogo com e gli spunti eh, di questi ordini del giorno co anche come indirizzo. E questo in particolare il numero 72, eh, riguarda il, la riduzione dei, dei rifiuti. Stavo pensando proprio in queste ore da ieri no, quanto tempo Abbiamo, ci abbiamo messo a parlare di rifiuti, eh, di raccolta differenziata, di mm, eh, impianti, ma poco si parla della riduzione perché ehm, il, il problema è mondiale, ci sono troppi rifiuti in giro e per questo poi dobbiamo e impazzire per cercare soluzioni, invece è importante secondo me partire dalla riduzione, io su questo sono stata sempre chiara, mi sono sempre battuta ed è chiaro che non è una soluzione a, ehm, da fare in tempi brevi, ma bisogna però parlarne, quindi io chiedo con questo ordine del giorno che venga fatta una campagna capillare, chiaramente insieme ad AMA e l'amministrazione capitolina, di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini per la riduzione dei rifiuti. Perché se noi non riduciamo i rifiuti, ehm, si andrà sempre peggio anche eh, in termini di inquinamento. E quindi bisogna creare dei punti informativi nei quartieri creare una campagna di riduzione nelle scuole comunali io so che ci sono alcune scuole virtuose che già fanno questo ma bisogna farlo su tutte magari anche attraverso delle slide e anche forse eh, dei, delle, insomma, di fare cose carine quando i ragazzi ai noi stanno in dad e quindi magari mandare dei filmati per far capire quanto sia importante la riduzione. Riduzione e anche disincentivazione del, degli imballaggi eh, anche presso gli uffici e le attività commerciali. Eh, perché penso che bisogna puntare su questo, il piano industriale ne parla, però forse è il caso di eh, lasciare anche un segno di indirizzo di Assemblea Capitolina, Grazie.